Siete pronti? Pronti? Pronti? Pronto? Pronto? Allora? Pronto? Allo, allo? Sì, sì, sì. Chi parla? Perfetto. La cosa più interessante di, eh, di questo inizio di live è quello che abbiamo fatto col personaggio mentre ho esplorato in solitaria. Aia, aia, aia. Questa zona. Cioè, abbiamo trovato la bellezza di 20 visioni che equivalgono a un sacco di abilità per il nostro re. L'abilità prima di parlare con questa NPC che ho trovato così a caso guardandomi intorno, è che facciamo molto più danno ai nemici eh, che sono da soli. Eh, ascoltami un attimo, me ci mezzo. tengono molto a, a leggere la baguette in sì, chat. questa è una baguette che ho trovato nella parte più alta della mappa, eh, buttandomi in un, in un precipizio e trovando un teletrasporto che mi portava appunto in quella parte là. Una baguette di origine terrena, l'unica cosa che ci dice questa descrizione è che in questo luogo forse non siamo proprio nella terra dei vivi. Comunque, eh, beh, eh, eh, il titolo diciamo che potrebbe essere un aiuto. Potrebbe essere... questa baguette offre un piccolo aumento della salute, in che senso? Fisso, ah. per sempre? Mm, Prova anche fatto. a ficcartela nel sedere, no, vediamo cosa no, succede. Bip bip bip. Allora, vediamo questo invece che a quanto pare è legato. Parliamo con fratello Corvid. Sì, dai, parlaci. Sei tu? Procedi dunque, termina il lavoro. il lavoro Fammi lo stesso favore che hai fatto i miei fratelli Adesso lo buttiamo giù Aiuta un codardo a trovare la pace Sai che potrebbe molto essere? Sì dai è palese Ok <ride> Che prompt è ok Buttalo Fammi rispondere di no prima Vediamo cosa mi dice nie, nie, Invece dovevi buttarmi giù nie, nie, nie, Questa non è Sparta Questa è la casa delle Barbie <ride> Suppongo che tu sei cambiato Come ogni cosa in questo mondo Penso che resterà qui per un po'. E pregare. Forse a ah, pregare, ma ok. Master Giullare fa un'ottima osservazione, quindi ci conosceva, perché dice, sei tu, ma conosceva... Un eh, motivo Eridrim? in più per buttarlo giù. Eh, esatto. Eredrim o il Foundling? Oh, addirittura una cutscene? No, una cutscene in game. Eh, credo che sia sparito direttamente il modello ok oh, l'hai buttato giù ciao ti ha lasciato qualcosa una visione di viltà va bene E io adesso, bene. adesso torno dalla vecchia geneleffa è troppo facile lasciare quest'area che è le aree in generale che è quello che faremo se riusciamo in tempi brevi a sconfiggere questo boss qua con la prossima area perché il titolo di questo stream è che Mortarshell vi ha giocato al contrario. E come vi chiederete voi, Alessandro, prego, spiega. Così, mi giro. sì esattamente. Eh, così. Esatto, sì. eh, tra l'altro, caspita, no? Per la prima volta avete visto la mia nuca. <ride> nuca reveal <ride> a 70.000 subscriber. <ride> no, sostanzialmente, mentre normalmente, nei giochi a cui siamo abituati, fai. Uh, bombardate di trash per prepararti e pomparti al boss, qui a quanto pare, essendo che i trash non servono assolutamente a niente... Sì, se non a sbloccare con il tar le varie abilità... Sì, sì, la finta lore, ok... No, cosa ci trova? Si, Sì, sì, sì, zitto. Ah, ma in realtà sì, perché, qui... scusami, sbloccando le abilità, ehm... sblocchi la lore del personaggio, dello shell, quindi effettivamente mm. sì. No, ma adesso facciamo il boss, se no stiamo tutta la sera a fare di nuovo eh, antica biblioteca adventurers eh. <ride> Esatto. Guardate quanto ha sbloccato. Vediamo. No, quanto hai sbloccato. Tanto. Un'altra cosa che volevo dire, eh, Master Giullare, ricordati di pietrificarti mentre cadi. Siccome abbiamo visto che per attivare il boss bisogna bere da qua, si apre questa botola e cadi e ti fai un sacco di danno, eh, che non è il modo migliore ma... per iniziare un fight contro un boss. Non c'è un modo per uh, spostarsi, no? Perché quando bevi parte tipo un'animazione. Tipo... E esatto. allora devi bere e pietrificarti, come funziona? Esatto, il, il nostro, la nostra idea era bere e pietrificarsi, ma durante l'esplorazione io ho trovato diversi baratri da cui buttarmi proprio per prendere degli oggetti e pietrificarmi non è servito a mitigare il danno. Beh, poi ci possiamo provare. Sì, adesso chiaramente ci proviamo. E pronti? Andiamo. Siamo qua per quello. Adesso devo diventare duro. Cosa, cosa fa? Perché non si è petrificato? Ah, è la nuova abilità di Eredrim, giusto? Cioè? Sì, io mi petrifico in salto. Adesso vi mostro. Ho riattivato la petrificazione. Non hai perso niente. Hmm. Forse eh. perché si è attivata questa abilità. Dovrei fare molto danno. Però fammi provare. Allora, questo è l'attacco in salto, se non sbaglio. No. L'attacco in salto è questo. Se io mi petrifico... Ah no, rimani in aria. Lo facciamo il boss o stiamo qui a spazzare il pavimento? Eeeh... Eh, boh. Adesso facciamo ecco, il Ecco, la prima cosa figa che vedo in questo gioco. <ride> il Ballet Time. Esatto. Esatto. Ah, ricordiamoci che qua è molto eh, duopo perriare questo boss. Almeno nella prima sì. fase. Fare perri a questo boss, Crucix. Ah. <ride> almeno nella prima fase nella seconda non credo ok pronto? ricordati che se gli stai troppo distante ti tira le frecce se gli stai sì. troppo vicino ti bastona e appena ecco. uccidi il piccolino andiamo in fase 2 esattamente Aia. sei al 20% Sì, ma sono anche a meno del 20% allora vediamo Bene. un pochino guarda Madonna che brutta sta grazie, mamma Pim! mia! Uh, 110 danni con avvelenamento. Sì, sì eh, ma tu cosa pensi di fare adesso? Adesso io penso di fare, guarda, adesso ti mostro cosa penso di fare. Sì, questo. Sì. Sì, benissimo. Ecco qua, questo qua. Ah, questa cosa qua. Bello. Mm. E adesso? No, però questa, la morte. Ah. Beh. Ah, perfetto. Bel lavoro, eh? No? Entusiasmante. Adesso sai cosa facciamo? Ci... Lasciamo qua questo. Cercando di non morire, ma questo è un'ulteriore cura. Sì, sì, sentiamo qua. Dunque direi che ce la stiamo gestendo bene per ora. Eccolo. Sì, la stiamo gestendo proprio bene. Io, soprattutto. Sì, tu sei, no. sei perfetto in realtà. Eh. Cominciamo a prenderle cerchiamo ma abbiamo fatto boss peggiori in giochi peggiori no? Quindi... sicuramente allora aspetta intanto vi prendo questa qua per curarmi dopodiché quanta determinazione ho? Oh, poca perfetto quindi? mamma Senti. mia che mazzate esatto ho bisogno sì. di questo bene a recuperare un pochino di determinazione attento ma è eh... Queste spazzate qua sono un po' fastidiose. Sono molto fastidiose, sembra quasi che non abbia delle finestre Però a me adesso piace fare questa cosa qua E cominciare a menarlo durissimo per recuperare almeno una barra di determinazione Perfetto Ok, Beh, quasi il 25% Se ce la fai a gestirtela bene non lo fai anche senza premorte, che mm. sarebbe veramente una bella cosa. Sarebbe molto figo, ma anche un po' dura. L'importante è mantenere la calma e crederci, perché come diceva Michael Jordan, guardatevi The Last Dance. <ride> Michael Jordan diceva proprio così. Sì, sì, lo diceva ancora prima che lo girassero, sì, cioè sì. al tempo, esatto. diceva guardatevi The Last Dance, la gente diceva ma che cazzo è? E lui diceva eh lo scoprirete fra vent'anni. Io gli faccio un sacco di danni così, poi mi levo dal cazzo, gli sparo questo, e poi lo uccidi. Sì? No Perché non okay. gli ho tolto la stamina per un qualche motivo strano Bravo Bravissimo Bravo Però dai è perché nostro Perché dobbiamo rivelarci Cosa cacchio gli hai tirato? Il yes. picchetto della tenda? Cerchiamo di dargli un colpetto senza morire eh? Eccolo qua Il Raccoglio... Proprio Cinematic trailer Mamma mia raccogli visione di oblio Secondo trai uh. Guarda, guarda che luce. momento poetico, morto contro luce al tramonto. Aspetta, aspetta, cosa sta succedendo? Che adesso risorge. No. <ride> Perché aveva un altro ometto più piccolo. <ride> Era il nato tre volte, che schifo. <ride> mm. Mm. Mm. Mm. Mm, mm, mm. Mm. Andiamo lì, adesso sai che Carlo se non c'è più. Ma sai che no, no, c'è ancora. Ma non posso targettarlo, mm. quindi posso parlare. Uh, quindi è qualcuno tipo che si è riverso, vedete? alla schiena appoggiata alla maldivola inferiore e sta guardando verso l'alto E estrai ah la ghiandola, yes Eh, oh eh, ci vuole tanto mezz'ora che ti dico vai lì era tipo un coleottero, che schifo ma vedi che sembra una lingua Beh, è diventato notte dov'è la mia vita? Eccola. Una massa cancerosa di tessuti nodosi. Gliandola nodata. È come se tu avessi trovato le cuffiette quando si annodano da sole. Pensa che a me si annodano anche gli airpod. A me si annodano i coglioni ogni tanto. Eh, deve essere un bel problema quello. Ah, c'è ancora solo Genessa. Dimmi qualcosa di quello che sta succedendo, per favore. Esatto, ma sta se... Queste cose vanno date all'uccello grande. Beh, eh, si è fatto buio nel, nel frattempo. Ce l'hai fatta la sacra eh, sorella tua? Sorella Genessa ha acceso gli abbaglianti, hai visto? Forse è sempre stata tua. Se riesci a estrarre il vero nectar, fai attenzione. Sorseggia lentamente. Ricordo un eretico che ha bevuto in abbondanza. Prese ciò che non era suo e lo ingoiò avidamente in seguito a ciò, è diventato Vabbè. irriconoscibile un uomo completamente diverso. Questa è stata la sua ricompensa e la sua penitenza. Ricordiamo che il vero Nectar è quello che il, il prigioniero, il vecchio prigioniero, cioè il, il Condor nella torre di Folgrim eh, diceva di poter estrarre dalle ghiandole. No. no, ma è cambiato tutto: c'è un teletrasporto qua in mezzo alle palle e i fantasmi. Benissimo, non benissimo, bisogna giocarlo al contrario, questo gioco perché adesso sarà quello Beh. che faremo. Sì, eh, di fatto, prima fai il boss e poi scopri le aree, sostanzialmente, nel sì. senso che, ma c'è un motivo molto puntuale per questa cosa. È logico il fatto che quando tu fai l'area all'inizio, prima di arrivare al boss, anche se raccogli potenziamenti. Là da sorella genoveffa o anche del checkpoint in mezzo prima di entrare non c'è l'incudine, non puoi applicare i potenziamenti quindi tanto vale Vedi. farlo a ritorno il foundling non sappiamo ancora che cos'è eh, però sappiamo che ha, uh, ha uno scopo cosa vuol dire non sappiamo che cos'è cioè nel senso tecnicamente Oh, esatto, tecnicamente eh... non sappiamo da dove deriva eh, Perché si trova qui eccetera. Sappiamo solo quello che ci dice Sorella Genessa Ovvero che eh, Siamo legati a questo posto Per un qualche motivo sembra che abbiamo un conto in sospeso Dobbiamo completare mm -hmm. qualcosa Al bar probabilmente Al bar esatto Per esempio questo ah, Di questo no, non me ne frega niente Perché so benissimo che posso proseguire così Cerchiamo anche di essere smart un po' nell'esplorazione nell eh, Mamma mia mm. Poi è proprio dobbiamo sinonimo chiamare... di... Esatto, dobbiamo chiamare qualcun altro eh, Esatto <ride> Vabbè, si sta facendo nuovamente entusiasmante eh, E qua però in realtà ci sono un sacco di cose da verificare Sì, abbiamo capito che ti basta poco per stupirti Ma eh, a me piacciono esplosioni eh, Azione Sì Insomma, cose film wow. di Steven wow esplorare i sport boys eh? andare avanti a cazzo duro i sport boys scusa e quelle come ce le gestiamo? beh ce le gestiamo che ci corre in mezzo sì. e, e continui a correre e vedi cosa succede eh, eh, Sì, anche secondo me comunque a quanto pare non si può tornare di là e eh, quindi mi attacco al cane come al solito eh, questa è la mia vita mi attacco ai cani Ah, hai visto che siamo riusciti eh? a pullare solo lei? Non ti entusiasma questa cosa? Non sei preso dal... Zero. Ok. <ride> ah, hai visto? visto? Che siamo tornati qua, lo sapevo io. E adesso? Scendo di qua, eh? chat, vado di qua. Eh? No, ma... Eh, sì, sì, sì, ok, ma giullare? <ride> è colpa tua. Lo so. Ok, io vado. Vai, eh? vai. Mamma mia! Cosa sei, Mario? oh Mamma mia! A Vedi, vedi, era la domanda che ci facevamo due episodi fa. Si può chiamare l'ascensore? Sì. E come? Ah, beh, estremamente intuitivo questo pulsante dell'ascensore. Beh, diciamo che si fa notare in tutto il grigiume, però sì, forse anche no. Sì, ma... eh, adesso io dovrei andare di qua per tornare al torrione, ma siccome sono scemo provo a esplorare ancora un po' perché in quest'area non ci voglio tornare mai più nella mia vita e neanche in quella di Alessandro che appartiene a me come ben sapete penso che ci sarà molto meno da esplorare quindi in realtà questo gioco non va giocato al contrario perché dopo non puoi giocarlo al contrario quindi dovevamo cambiare il titolo dell'episodio? no quindi il prossimo episodio si chiamerà in un'altra maniera si chiamerà e invece no e invece no esatto <ride> Siamo tornati in sorella Genessa qua. Oh caspita che emozione! Eh sì, siamo praticamente al niente. Eh, eh. Mamma mia, mi stai. Hai tutta la mia attenzione in questo momento. No, io non ho tutta la mia attenzione. Continuiamo a potenziare il, la falce e il martello da buoni comunisti, perché secondo me è una figata. Eh, da svidania fratello. Esatto. Compagno, compagno, da Svidani a compagno. Adesso siamo tornati nell'area iniziale, i boschi di Farlorn. no, come si chiamavano? F I boschi di I boschi di farlop. Di fr I boschi di frollo. I, I boschi di falloppio, molto interessanti. Cos'è? Sì. Perché hai recuperato una ghianda, no? Ghiandola, no, cosa... no? Una ah, ghianda, Possiamo usarle adesso. Cos'è che possiamo usare? I forzieri che erano chiusi. E cosa ci troviamo dentro? Boh, una fettuccia della sorella Vediamo clicca Vestaglia brandelle Ah, questa qua l'ho usata durante il gioco, la partita in solo E richiama la spada Senza dover essere la torre Quindi questo richiamerà la farce e il martello Perfetto Dobbiamo andare a esplorare un po' qua Per trovare... Eh qualche. qualche scrigno questo lo facciamo fuori un attimino così tanto per gradire ecco quello che vi dicevo l'altro giorno lo vedi Ale? Ah eh sì. La vedo, la vedo. Quindi colpendo lì per sbaglio. Esatto. E che ne è ah. della mia stirpe? Stai leggendo questo messaggio, caro fratello? Ricordi ancora come giocavamo durante gli studi? Tempi più semplici, quando i nostri dilemmi erano semplici sceneggiate, travestite da teoria. E qui c'era lo studioso, se non sbaglio. Quindi probabilmente l'ha scritta a lui questa cosa. Oh, attenzione! Suona la campana. Andiamo a vedere subito. Eh, attenzione! Uh, che cazzo è questo? Parla con fetus fetecchia, parla con la fetecchia. Quel fettore. hai portato la nebbia con te, è qualcos'altro. Oh, Puzzi oh, di oh, fluidi di c'è oh, la ghiandola. Oh, la ghiandola oh, oh. ghiandola. Il grande del venerato. Ma tu non sei stato consacrato. <ride> Puzzi di violenza, una liberazione possono amarcire tutti insieme alle malattie che diffondono. Possiamo trovare un accordo? Quali creature si nascondono in questa nebbia entrando sugli caduti, ma non si dilettano alla carne e sangue, vivono visioni. Assaporare le l'emozione pura come faccio io. Se riesci a separarti da loro, la nebbia andrà e verrà come ti aggrada. Quindi mi stai dicendo? Io ti posso dire che ho il titolo per uno dei prossimi episodi Mortal Shell è Glande Ok, ultimo potenziamento a livello proprio di potenza sì. Perfetto E qua? Bene Ah, ho un sigillo ossidato che non so dove, quando ho trovato Ma lo aggiungiamo volentieri Qui ci stava bene un achievement Sì, decisamente ma scusami tu questa ghiandola che tiene attaccata al corpo non, non la puoi togliere in nessun modo no? perché non è neanche selezionabile in questo momento no? secondo me la vuole il condore infatti adesso andiamo da lui ma prima dovrei allevare l'ultima piantina da solo mi dispiace davvero caro ho sempre desiderato tornare ma temo che le false verità si siano diffuse ben oltre la nostra portata fermarli sarebbe come uccidere l'ospite per uccidere il parassita le false verità, da quello che ho capito della lore, si riferiscono al fatto che ci sia un modo per rimanere in quella sottile linea che separa la morte dalla vita, quindi i non nati. E da quello che stanno cercando di fare, eh, di replicare in piccolo ogni giorno, immagino, attraverso i rituali, i devoti dell'area che abbiamo appena lasciato usando il nectar. Allora, andiamo dal Corvo. Vediamo cosa ci dice. L'hai trovata la sacra ghiandola. Sapevo che ce l'avresti fatta. Fai attenzione. È un involucro fragile è per il divino. I devoti sperperano questi doni lasciandoli marcire. Dimorano nei templi di venerati, ma sprecano ciò che resta delle loro preziose offerte. Devi sopravvivere a un altro tempio per quanto ardo possa essere. Quando sarai tornato con un'altra sacra ghiandola, infonderò il tuo sigillo con un altro dono. peppa... <totipo> ah! Il vecchio prigioniero ha infuso nel tuo sigillo parte del vero nectar che hai estratto dalla ghiandola annodata. Se potenziato dalle determinazioni del tuo contrattacco piegherà il tempo alla tua volontà. Uh -huh. Attenzione! Posso scegliere che infusione usare? Scusami. Eccola! In basso a sinistra cambia l'infusione, così recupero vita, così piego la... il tempo alla mia volontà qua. Siamo tornati senza nebbia, mi sembra di capire. Sì, perché sono tornati quelli che suonano, perfetto vediamo se adesso questo accetta le visioni pensavo fossi stato divorato da quella creatura nella torre e se ti piace cacciare le nebbie posso richiamarla perfetto Vabbè, potevi piegare il tempo con qualcosa di un po' più interessante cioè se funziona contro i boss beh, sta lì perché non dovrebbe funzionare contro i boss. Sì, hai ragione. Comunque quella cosa che mi ha impedito di perdere vita mentre cadevo nell'arena del boss prima eh, decisamente è l'attacco in salto che normalmente invece non esisterebbe. Io sto andando di qua perché. boh, perché sì, poi magari no, però intanto sì. Quest'area non lo conosciamo, sono i sobborghi di Falgrim. Qua non ci siamo mai stati. Mi sono perso. Mi sono perso anch'io. Eccola qua, infatti c'è il checkpoint. Perfetto. Andiamo. Tra l'altro, questa adesso la vediamo, ma è 100% l'area, la seconda della demo. La camera abbandonata. Esatto. E anche qui roccia. Mm. Non tutti i luoghi sono amichevoli come Folgrim. Non ci sarà nessuna festa a Solo i morti chiamano questo posto casa. Tutto ciò che resta sono saprofagi che risicchiano le ossa. Un intruso come te non sarà benvenuto. Ne vuoi un altro sorso? Certo Ma al momento mi interessa relativamente. Anzi, fammi dare una cosa. Vediamo se chiudiamo in bellezza. E la risposta è no. Ah forse sì, attenzione. Allora. Ma ti ha tirato un calcio o me lo sono sognato? Te lo sei sognato, ma adesso potenziamo al massimo lui. Gli infermi devono essere rimossi dai nostri, nostri ranghi. Il veleno del dissenso e la fragilità della carne non possono essere ammessi nel nostro santuario. Il nazismo è un piccolo prezzo da pagare per l'unità, ma sono certo che andranno spontaneamente verso la morte. In caso contrario, li aiuterò. Simpatico questo Aeredream? Ok, non è successo niente? Siamo ancora qua, la live è ancora su, è giunto. Un chat sono buonito? ancora tutti e fuori non vedo brillare niente quindi ok però lei ha detto forse è il momento di cercare nuovi ricordi Perhaps it's time to make come fare affari ah, è diventato un negozio ha ah, aperto una fumetteria <ride> la maschera ornata questa secondo me visto che questa fa tornare da sorella Genissa questa probabilmente ha la stessa 30 visioni questo stecco che fa tornare dalla sorella Genissa in maniera illimitata infatti c'è scritto uso illimitato e magari anche senza farti perdere il tar mm -hmm. ok dobbiamo prendere la nuova arma, che a quanto pare è un mega spadone super cazzutissimo. ma non avevamo già uno spadone abbiamo una spadina adesso andiamo a prendere lo spadone no, ma la spadina non è a due mani la spadina era abbastanza a due mani quindi questo non so cos'è tre mani questa è una spada a tre mani non lo dico eh, non ma quanto tutti male, lo sappiamo. tanto male gli stiamo facendo Beh, era anche ora che Beh, non sta neanche scattando tanto per ora eh, fantastico. non posso parlare niente ah, ma forse eh, cioè, forse cosa? non puoi parlare niente no forse nessuno può far mai parlare quest'aria parola ah è la famosa spada imparabile eh? Esatto. preciso che lei pari mentre... no addio quella che plasticità di posa non ho fatto sì. no aspetta aspetta aspetta voglio allontanarmi voglio vedere se mi mangia lo stesso No, uh, no. Sì. Mangia lo stesso sì. Ma sì, ma è scriptatissimo, non vedi che ti segue? Certo. Si allunga anche, guarda. Si è anche allargata la camera. A parte che potrei andare a vedere la visione dell'arma, ma non ho voglia. L'ultima strada che ci rimane è giù per di qua. Dopodiché, nella... prima del prossimo episodio, in solo io mi esplorerò con la nebbia tutta l'area iniziale. col l'adro. col l'adro. Eccoci qua, è sicuramente qua. Serve un grisce a quello. Eccoci. No. Che fortuna. Eccoci. Uh -huh. Fighissimo. Ottimo. C'è troppa luce qui per i miei gusti, non sono abituato. Sì, brutta situazione. E eh, questo è La via da percorrere disseminata di monumenti alla sofferenza. Pensavo di poter alleggerire l'atmosfera, non che abbia mai avuto molto talento per l'umorismo. Una volta conoscevo un uomo, eccolo qua, che prese il sacramento delle ceneri e rideva tutto il tempo. Ora sto parlando a vanvera come una vecchia strega. Sì. Ok, perfetto Immagino che se io prendessi un'altra scelle Non avrei più il negozio Tempio Ok Ma uh. Cos'è? Una di quelle lampade da esterno Aia. Sì, sono quelle di alla citronella Esatto Quest'arma sembra già veramente entusiasmante più sì. o meno come studioso sembra molto figa in realtà boh, secondo me è una ciuffeca eccoci ah, se vuoi fare lo sbandieratore di non mi ricordo che città è eh. va benissimo un terzo della vita vabbè ma lì sei sega tu no io gli okay. ho tolto un terzo della vita ah scusami sei sega tu eh sì. <ride> <ride> Bing! Bing! E eh, vedo che c'è un'approvazione un pausa colore. Intanto è andato anche lui troppo forte, questo Airedream, madonna. O oh, oh, ci sta anche che siano troppo forti eh, scalpello e martello? Eh. Li abbiamo potenziati mentre la prossima arma che useremo no. Bene, direi che è perfetto. Non ha senso proseguire adesso a cannone. Benone, dai, grazie della serata e alla prossima. Grazie per averci seguito, siete sempre molto fedeli. Speriamo di eh, raggiungere qualche iscritto in più perché abbiamo scoperto che ci manca solo un tot di iscritti per poter sbloccare il eh, per poter essere tipo dei, come si dice, dei partner di Twitch. Mm? Cioè, per essere partner di OSTE o per essere partner di Twitch? Ciao, buonanotte. <coughs>